Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata mandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, burro, uova, tuorlo, zucchero, lievito per dolci vanigliato, vanillina e la scorza di mezzo limone. Per la crema, latte intero, vanillina, zucchero a velo, farina, amido di mais, un tuorlo, Biscotti van di stelle e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza del limone, la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Uniamo sul fondo del boccale con, con la spatola. Aggiungiamo il burro, la farina, l'uovo e il tuorlo e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e trasferiamolo in frigo per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo all'interno del boccale che abbiamo lavato il latte, lo zucchero a velo, la farina, l'amido di mais. il tuorlo d'uovo e la vanillina ed azioniamo il bimbi per 7 minuti 90 gradi velocità 4 Trasferiamola in una ciotola e lasciamola raffreddare. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Una volta stessa la frolla trasferiamolo in uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Bugherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. ci in forno riscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa la crostata è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo abbiamo ripreso la crema che si è raffreddata adesso sbricioleremo 5 biscotti sulla crema Adesso amalgamiamo delicatamente con un cucchiaio. Adesso andremo a comporre la crostata. I biscotti li mettiamo momentaneamente da parte e li andremo a sbriciolare. Facciamo un primo strato di crema. livelliamo bene adesso mettiamo un po di nutella un altro strato di crema livelliamo bene mettiamo un altro po di nutella sopra Adesso sulla superficie metteremo i biscotti sbriciolati. Continuiamo decorando con un biscotto pandistelle al centro e con delle stelline di zucchero. Crostata pandistelle! Grazie e alla prossima ricetta!